La moglie. La moglie non era più stata in quattro adesso si può procedere con l'applicazione del prodotto cominciando dai verticali mettendo rinforzo con la bandellina tessuto non tessuto mettere il prodotto in modo la prima mano che si impregna bene la bandellina il materiale ci deve andare Successivamente andremo a mettere la bandella tessuto non tessuto per rinforzare e aumentare il film e lo spessore del prodotto. In questo modo i giunti sono a posto perché c'è la bandella e due mani di prodotto. Procediamo con la bandella per i verticali. Abbiamo usato la prima mano. La mano serve un po' grassa in modo che il prodotto si impregna con la bandella di tessuto, si piega a metà la bandellina, si appoggia in sovrapposizione con l'angolo che già abbiamo fatto e comincia a fare impregnare il tessuto. Con la spadoletta lo ripassiamo in modo da fare aderire bene al supporto e procediamo camminando con la bandella per comodità se vogliamo la possiamo tagliare il sovrappone e poi finiamo la mano sopra, facciamo aderire bene al supporto, e adesso andiamo a mettere un altro po' di prodotto. Lavoro molto semplice, veloce. In questo caso abbiamo il partiscopa, ma in realtà andrebbe torto e poi è rimesso sopra in sovrapposizione, ma adesso lo lasciamo così perché è un lavoro provvisorio che ci ha chiesto il cliente, quindi non demoliamo, altrimenti andrebbe demolito il partiscopa, applicato nella stessa maniera nell'asso liquido e strong e poi rimesso sopra lo sciolpolino come a, si arriva sull'angolo questo è il taglio che va fatto sulla pandella per farla girare e si prosegue poi sull'angolo ancora tagliando con la forbice qui si fa un taglio e si sovrappone e viene l'angolo che aderisce bene la bandella anche sull'angolo, così, in questo modo. Procediamo con la stesura della prima mano sulla parte orizzontale. Questo è l'effetto sulla prima mano. Seconda mano di prodotto, questo è il risultato estetico. Il risultato finale, doppia mano, volendo ci possiamo dare anche una terza mano nella stessa giornata il prodotto ha tirato subito Quindi